Ciao no, benvenuto, oggi vorrei parlarti della differenza tra cappe by hazard quindi di sicurezza biologica e cappe biologiche panico immagino siccome mi sono arrivate tantissime domande ultimamente abbiamo fatto anche un, un corso non so se l'hai visto sui rischi biologici in laboratorio legati all'utilizzo delle cappe e in genere siamo soliti mostrare tantissime immagini proprio per far capire la differenza perché eh, ci siamo resi conto che spesso volentieri si confonde notevolmente tantissimo proprio all'ordine del giorno la cappa biologica dalla cappa di sicurezza biologica sicurezza microbiologica MSC K biohazard sono due cose completamente differenti una la potete utilizzare la cappa biologica per culture cellulari faccio un'ipotesi o anche per quanto riguarda eh, per esempio le cappe orizzontali se le vogliamo chiamare così eh, a flusso orizzontale le potete utilizzare nella fecondazione assistita ad esempio quindi sterilità eh, sul prodotto ma eh, la K by hazard la potete utilizzare per una molteplici, eh, molteplici aspetti, potete utilizzarla sicuramente eh, quando c'è un rischio biologico eh, notevole, quindi virus, batteri, no? per fare un esempio. Eh, è una K di classe 2, in questo caso, in questo contesto, ed è una K che eh, dà protezione eh, operatore protezione del prodotto e protezione dell'ambiente eh, questa è il, diciamo, la base, no? quello che può essere un po' la differenza ma che vuol dire realmente? che cosa significa? cioè come fai tu che hai la tua K ereditata dal tuo predecessore 20 anni che stai in quel laboratorio o magari spostato in un altro laboratorio a capire che stai utilizzando la cappa corretta te la sei mai fatta questa domanda? oppure già il fatto stesso che eh, hai una cappa per te va bene perché già questo spesso e volentieri, eh, stiamo ancora tornando un pezzetto indietro, c'è chi si confonde tra K chimica e K biologica, quindi cioè, già proprio dei, dei due mondi completamente diversi, non sa so assolutamente che esistono dei carbonettivi o gli EPA, la, eh, mischia completamente queste due cose, insomma eh, se hai ancora questi dubbi non sarà questo il video in cui te, li, eh, te lo spiegherò, ma ci sono già altri video, ci sono tantissimi articoli. Eh, partiamo dal presupposto che tu sappia quantomeno che eh, hai una K biologica per generalizzare ma è una cappa di sicurezza biologica o una cappa biologica? questa no, dicevamo è la domanda al quale dobbiamo rispondere come fare? ci sono eh, varie, vari trucchetti? vogliamo chiamarli così insomma che per come la vedo io sono molto banali ma spesso e volentieri le cose più banali eh, sono quelle più difficili al quale pensare eh, ad esempio se ti metti davanti la tua cappa eh, guardandola frontalmente una cosa molto veloce potrebbe essere quella di vedere in alto eh, in genere frontalmente quindi in alto sulla sinistra ma anche sulla destra insomma un simbolo del eh, Bayhazard quello solido, no? quello giallo se eh, c'è questo simbolo già potremmo immaginare che eh, la tua sia una K Bayhazard non darlo per scontato né se c'è né se non c'è perché se non c'è pu può essere che <coughs> si sia cancellato nel tempo, sia stato Staccato e quant'altro, insomma, in genere le cappe che troviamo nei laboratori hanno almeno 20 anni. Se invece c'è, ripeto, non darlo per scontato che, eh, che quello in automatico eh, dia alla cappa il, la, la, diciamo la caratteristica di Bayazard, perché qualche costruttore anni addietro, adesso magari non più, si è divertito nell'attaccare il, il simboletto perché faceva cool, non lo so, soprattutto sicuramente perché così vendeva di più, c'era moltissima meno informazione, non esisteva un portale come www.gizard.it informativo sulle cappe Giga, cappe Bazzardo o video di questo tipo esplicativi e quindi ognuno faceva un po' come gli pareva, quindi da fare un po' attenzione su questo, però può essere un primo passaggio, cioè annotarlo da una parte, ok, sì, c'è il simbolo del Bazzardo o no, non c'è il simbolo. Facciamo l'ipotesi che non c'è il simbolo del byhazard oppure che c'è ma siamo titubanti cosa possiamo fare? potremmo ad esempio eh, vedere se troviamo il manuale il manuale d'uso e manutenzione della K è eh, oro in questi casi spesso e volentieri vengono vendute ancora adesso delle cappe vengono quindi acquistate da voi delle cappe e non vi preoccupate minimamente di farvi dare il manuale o quantomeno veramente metterlo in un cassetto che sia blindato perché quello è il vostro eh, dovrebbe diventare il vostro pane quotidiano cioè prima ancora di utilizzare una cappa Prendere e leggere e studiare quello che è il manuale d'uso e manutenzione. Perché vi dico questo? Perché ogni K è diversa dall'altra, cioè è come andare in un concessionario. Vi no? faccio sempre esempio delle macchine perché ho visto che è qualcosa che si capisce. Se vado e compro una panda, sarà differente da una Ferrari. Per, per capirci, no? Proprio per genere, Così come un SUV comunque è diverso da un'utilitaria Ci saranno magari delle funzioni che in una macchina ci sono, in un'altra no. Quindi. Come utilizzarle, come eh, lavorare, come va lavorato in quella cappa specifica perché il costruttore ovviamente eh, vi può dare delle indicazioni, vi può dare dei consigli. Insomma, all'interno del manuale trovate già degli spunti. Anche in questo caso mi sento di dire non prendete per oro tutto quello che c'è scritto perché, ahimè, eh, ne ho letti tanti di manuali. Purtroppo i costruttori costruiscono ma non lavorano in laboratorio, i costruttori costruiscono ma non verificano le vostre cappe, non vengono sul campo a vedere come poi le cappe lavorano veramente nel tempo, negli anni, sottoposte a stress, sottoposte agli stress che gli stessi operatori eh, fanno, insomma, quindi. Diciamo che è un buono spunto ma non è proprio oro, anche perché spesso e volentieri sono manuali molto vecchi non sono assolutamente aggiornati, quindi fate attenzione anche a queste cose qua cose che si facevano tanti anni prima, magari trovate in un manuale l'utilizzo del becco Bunsen, su una K biologica uno dice Alta, fermati, non, non si usa più il becco Bunsen ormai è risaputo il problema che crea, i problemi che crea, che sono tantissimi e molteplici. in alcuni articoli l'ho fatto vedere, l'ho scritto, quindi eh, lo puoi trovare quindi se in un manuale magari c'è scritto questo non, è, non vuol dire che, che si possa fare però adesso ritorniamo alla nostra tematica Quindi manuale di uso e manutenzione e sul manuale di uso e manutenzione possiamo magari riscontrare eh, che c'è scritto appunto che è una K di sicurezza biologica che può essere utilizzata per manipolare virus o batteri o magari proprio l'indicazione KMSC, K by hazard insomma quindi una vera e propria indicazione interessantissima non c'è il manuale siamo sfortunati o siamo stati poco attenti o i nostri predecessori non l'hanno, diciamo, eh, stivato o se lo sono portato via, perché spesso volentieri si portano via tutto, anche i manuali. allora che fare? Eh, possiamo provare a vedere se siamo fortunati e la casa madre è ancora viva, ancora eh, esista questa casa madre e quindi eh, guardando sempre il fronte della vostra cappa potreste trovare delle indicazioni una di queste è il, il nome della cappa eh, da non confondere col modello, quindi vedere qual è il nome della cappa, vedere il modello, insomma, avere delle indicazioni, degli accorgimenti e magari trovare l'etichetta. La targhetta eh, che in genere sta su un lato, destro, sinistro, che sia, dove vengono riportate le, eh, insomma le, le indicazioni che vi possono occorrere. Già lì spesso vengono scritte delle cose. Ad esempio, eh, una cosa che capita spesso. È che sulle cappe biologiche basta guardare l'etichetta, sull'etichetta viene riportato eh, K classe 1, ad esempio. K classe 1 è sicuramente una K. Non by hazard, una K biologica semplice, quindi K classe 1, vecchia classe 100 per capirci, è una K biologica a tutti gli effetti, quindi è una K che potete utilizzare per colture cellulari, ma non per fare qualsiasi altra cosa, quindi lì dove non avete assolutamente nessun tipo di eh, rischi eh, biologici, non è una K di sicurezza biologica. Questo è quindi molto interessante. Eh, non ci sono queste targhette, siamo sfortunati. Vado, trovo però il nome del, sulla K, riesco a capire a avere delle indicazioni e cerco online su internet il costruttore se trovo il costruttore chiederò al costruttore che sarà obbligato, obbligato attenzione, questa parola, a inviare la, eh, chiama, il manuale d'uso e manutenzione della vostra K se non è così affidate subito al vostro ufficio legale e vedrete che qualcuno come scrivete due righe di troppo eh, in termini su legato alla sicurezza del personale legge 81 chiamatela come volete eh, vedrete che il manuale arriva ma siamo sfortunati la casa madre non esiste più ahimè tante cappe che sono in commercio hanno fatto questa fine, tante case madri eh, attualmente c'è stato anche tutto un, rimodell un rimodellamento ci sono tantissime case madri che si sono fuse e eh, chi compra da, da chi altro, da qualcun altro che costruisce, e mette il marchio un altro insomma c'è un po' di confusione, è un po' complicato, può diventare un po' complesso però diciamo che magari uno può, può arrivare eh, un, se è un po' scaltro può arrivare anche a questo eh, non ci riusciamo che fare? Spesso e volentieri nei laboratori, soprattutto grandi, eh, posti stessi colleghi hanno la stessa identica K. Quindi fate quattro passi, andate al laboratorio a fianco, identica K perché eh, è un uso e consuetudine in genere comprare 5, 10, 15, 20 K tutte insieme. È sempre stato così e ancora adesso i fondi sono meno, ma quando si può, in genere si fanno delle gare e si comprano tutte insieme. Quindi sono tutte dello stesso modello, stessa casa costruttrice magari siamo più fortunati e dall'altra parte o sono rimasti i simboli abbiamo la targhetta o abbiamo il manuale o, o qualcos'altro o magari anche chiedendo ai vostri colleghi riuscite a, eh, ad avere qualche informazione in più quindi potreste confrontarvi con i vostri colleghi e chiedere secondo te che cosa ne pensi se questa è una cappa by azzard o una K biologica normale eh, su questo ci andrei veramente con i piedi di piombo perché è un qualcosa di molto sottile, vi posso assicurare che sono veramente pochi quelli che sanno riconoscere una K biazzard da una K biologica anche le assistenze tecniche e vi ho detto tutto quindi veramente con i piedi di piombo allora che fare? non riusciamo avere, a reperire queste informazioni direi eh, di base eh, i, no, i nostri clienti in genere quindi clienti della mm, Tecno SRL non hanno queste grandi difficoltà perché noi facciamo per loro lo sporco lavoro che viene molto sottovalutato ma che non lo è perché spesso e volentieri eh, ci sono gappe veramente molto vecchie quindi eh, io ne conosco veramente centinaia e centinaia ma può capitare cappe che non ho mai visto cappe che vengono dall'estero cappe che eh, veramente sono spariti i costruttori ancora prima di vederlo che non hanno attecchito molto in termini di vendita nel territorio magari è stata venduta qualche cappa sporadica faccio un esempio nel Lazio ma la casa all'epoca vendeva o ancora adesso vende tantissimo a nord e non nel Lazio o nel sud quindi ci sono anche queste cose qua infatti è, è solito trovare concentrazioni di cappe eh, ovviamente eh, Lì dove c'è della stessa tipologia, lì dove c'è il costruttore che ha una forza vendita no, di notevole, quindi che siano eh, uguali. Quindi può capitare una K che non lo è. E allora, noi ai nostri clienti facciamo questo servizio gli identifichiamo la cappa e gli diamo delle indicazioni che eh, ovviamente sono importanti per lui, spe spesso e volentieri non vengono, eh, vengono sottovalutate e non vengono prese in considerazione ma eh, vengono fatte queste considerazioni dove si avvisa il cliente si dice attenzione, occhio, questa K che hai è una cappa biologica quindi non è una cappa di sicurezza biologica, è consigliata per mh, cultura cellulari quindi per fare un esempio cioè destinata alla, alla destinazione d'uso, è una scelta del alla fine dell'azienda, del, del cliente per quanto ci riguarda e quindi il cliente deve eh, adoperarsi ci sarà un RSPP, magari viene interessato l'RSPP. si va a vedere in termini di sicurezza e prevenzione, prevenzione se si è sempre sbagliato perché si è sempre fatto così non ce ne frega niente si è sempre fatto così tenetevelo per voi a me non mi interessa questa frase è fastidiosa rispondo anche male spesso e volentieri quindi eh, se volete un consiglio è cambiamo si è sempre fatto così e da adesso non si fa più così <ride> fate un po' come volete la K non è una K di sicurezza biologica se ci c'è sempre lavorato con virus e batteri problemi vostri eh, non possono diventare problemi miei non possono diventare problemi di ragazzi giovani che lavorano non possono diventare problemi in futuro è assurdo nel momento in cui si ha la consapevolezza di un qualcosa che non si adottino si, eh, dei sistemi migliorativi o eh, non si vada a ri, eh, diciamo destinare quello che è una K. quindi abbia, questa è un'altra opportunità avere un'azienda assistenza tecnica capace che è comprovato che sia eh, seria e ne sappia qualcosa in termini di K che vi possa dare una mano questo è sicuramente il consiglio ma non fidatevi al 100% neanche di noi secondo me dovete essere autonomi dovete capire che cosa state facendo perché magari andate in un'altra azienda che non si può permettere un'azienda magari come la Tecno SRL Avete quattro specie, non vi fanno manutenzione o prendono i primi che, che capiscono, che magari fanno la riparazione dei condizionatori e quindi voi siete di nuovo in brachi di tela. Quindi imparate a riconoscere la vostra K. Questo è fondamentale, questo è il mio scopo. Cercare di aiutarvi nel comprendere che cosa avete, lo strumento che avete, che per voi è il vostro dispositivo di protezione collettiva. Attenzione! La K Baiazzard è un dispositivo di protezione collettiva, la K biologica non è un dispositivo di protezione collettiva quindi spero di non averti gettato nuovamente in, un, in una fase critica cosa fare allora l'assistenza tecnica non ce l'hai non te lo puoi permettere o non ti fidi o vuoi andare oltre vuoi imparare eh, ti direi cerca di comprendere un po' il principio di funzionamento di una K a biazzard ripeto spesso e volentieri se hai la possibilità e altri laboratori magari trovi una K a biazzard e quindi ti rendi conto subito di alcune differenze se ti munisci di una scaletta in laboratorio insomma niente di, di, di grande di altissimo eh, potrai andare a vedere direttamente sopra la tua cappa eh, del laboratorio per vedere se è presente un filtro epa in espulsione che cosa intendo? intendo il proprio Fisicamente, cioè, se tu riesci a salire con la scala e eh, la K2 è una K by Hazard, troverai praticamente una, un filtro EPA in espulsione che potrebbe essere avvista come potrebbe non essere avvista, perché queste cappe a volte hanno dei plenum e quant'altro. quindi potrebbe essere un altro accorgimento, sicuramente una K by hazard eh, ha due filtri EPA all'interno, uno che è principale in downflow chiamato così e quindi che ti crea sterilità sul pianale e un altro che invece è sulla parte in termini di sicurezza quindi che è quello che è posto prima che l'aria venga ricircolata nell'ambiente e che quindi filtra l'aria che passa dal fronte K e eh, esce in espulsione quindi se la tua K presenta questo filtro EPA o ti rendi conto che c'è un filtro EPA già potrebbe essere un altro valido spunto su appunto, capire che la tua è una K eh, by hazard eh, un'altra cosa da fare attenzione per esempio potrebbe essere la, la griglia frontale che c'è proprio sul fronte della cappa come griglia di ripresa perché le cappe ByAzzard hanno una barriera frontale, sono cappe, diciamo, in classe 2 e eh, quindi la barriera frontale serve per proteggere operatore e prodotto. E eh, da questo punto di vista serve appunto a non far immettere aria all'interno della cappa quindi aria sporca, così da proteggere quello che è il prodotto, ma anche non permettere all'aria di uscire all'esterno eh, con lo smoke test questo si vede veramente molto bene quindi se c'è un'assistenza tecnica valida che porta i giusti strumenti ti puoi rendere conto facilmente ma in quel caso spero che l'assistenza tecnica che hai ti possa aiutare anche a identificare la cappa se sei da solo è un po' più complicato ma ehm, Devi, devi vedere un attimino la, come è costruita la tua cappa, ad esempio ci sono, siccome tu devi avere un'apertura un di circa 20 cm sul fronte, eh, se tu hai la possibilità invece di aprire completamente la cappa e la cappa non va in allarme, potrebbe essere anche questo un, un discorso da, da tenere in considerazione, perché questa barriera frontale si viene a creare appositamente perché eh, c'è una sezione d'aria apposita che può entrare all'interno della cappa e serve apposta per non far andare nulla sul pianale e non fare fuoriuscire nulla se questa apertura la variamo e anche di parecchio questo potrebbe creare turbolenze e quindi ecco che non c'è più, più un contenimento Ecco, chiamiamolo così e quindi potrebbe entrare qualcosa o uscire qualcosa e allora già una cappa che non presenta questi accorgimenti potrebbe essere un altro valide un altro indice eh, insomma come visto ci sono una serie di accorgimenti che si possono avere che tantissime cose e dettagli che si possono andare a guardare e per capire e scoprire se si sta utilizzando una cappa by hazard piuttosto che una cappa biologica. Io ti consiglio veramente prima di continuare, se hai dei grossi e forti dubbi, di sincerarti di questa cosa perché è veramente importante. Eh, ci sono cappe per esempio by hazard che presentano anche dei filtri eh, sotto il pianale quindi se per caso tu nelle manovre di pulizia alzi il pianale e vedi che sotto ci sono dei filtri che in genere sono messi diciamo in obliquo eh, detto a nido d'ape quelli sono dei filtri chiamati in gergo epacito, sono degli epa che stanno subito sotto il pianale vuol dire che la tua cappa è by hazard al 100% e eh, in più è una cappa di tipo H cioè ha tre stati di filtrazione quindi su quella stai più che sicuro cioè quelle sono cappe che in genere vengono utilizzate nell'ambito del chemioterapico eh, per appunto lì dove ci, eh, ci si può lavorare con cancerogeni perché c'è un primo stadio di filtrazione ho, creato, ho realizzato un articolo apposito su questo così come sugli EPA, sulle nanoparticelle eh, vagli a leggere però è un filtro che serve proprio, è altissimo per prevenire l'eventuale contaminazione anche interna della cappa stessa agevolari tecnici per quanto riguarda le manovre di sostituzione dei fili e Quindi tutelare te in automatico perché è un po' tutto più agevole. Ed è la cappa eh, corretta da utilizzare in termini di chemioterapici. E se hai questa, diciamo, potrebbe essere una fortuna come una sfortuna. Dipende eh, dal fatto che se non lavori con i cancerogeni, ma ti sei trovato una cappa del genere. Fai attenzione: perché potrebbe essere una cappa che in realtà è stata utilizzata per cancerogeni. Se invece l'hai acquistato, è stata acquistata e non è mai stata utilizzata per appunto preparati eh, chemioterapici in, in generale allora hai una cappa con un triplo stile di filtrazione quindi proprio eh, stai sereno che è una cappa by hazard ed è più che sicura eh, da questo punto di vista ecco questo è un altro accorgimento che, che si potrebbe avere Spero che queste, queste informazioni eh, siano state utili, eh, che ti siano utili a essere un pochino più autonomo, a poter girare per i laboratori eh, senza la preoccupazione di doverti affidare a qualcun altro, senza la preoccupazione di non sapere minimamente quale strumento stai andando ad utilizzare, perché è fondamentale. Il dispositivo di protezione collettiva, quindi la K chimica, piuttosto che una K Bazzarda, sono il tuo strumento di lavoro. Tanto quanto un microscopio, tanto quanto tutto quello che eh, utilizzi e devi utilizzare, al quale tu dai importanza. Anzi, sono veramente una, una barriera di protezione veramente efficace. Quindi, eh, ti consiglio di approfondire, impararne il meccanismo di funzionamento. E ogni K è diversa dall'altra, quindi, anche fare attenzione a questi dettagli se non hai tempo, voglia e quant'altro eh, puoi sempre eh, affidarti a qualcun altro ma quando ti affidi e decidi di mettere la tua mano, la tua vita nei, nelle mani di qualcun altro eh, è una scelta insomma, da, da ponderare quindi in mano a chi stai affidando la sicurezza tua, della tua persona, delle persone che ti circondano nonché della tua famiglia e per non finire anche del, del lavoro quindi del risultato del lavoro che, che stai facendo che non è poco importante questa è la domanda che dovresti farti con questo ti saluto e ci vediamo nei prossimi video ciao